Sì. Scultrice, e la mia maestra dell'elementare, ma questa mi legna. Ma che, sì, che bravo c'erano i miei genitori! Eh. E poi nella mm. mia famiglia ci sono tanti artisti, eh. un'altra mia strada è la scultrice, poi c'è stata mamma che anche suona il pianoforte, il violino, il mm. drammaturgo, insomma, hanno fatto una strada. Mia madre è una cosa importante. So. Va bene, non torniamo a queste cose. Se no, non spiego mai i miei quadri. Succede sempre così. Allora, anche perché sono talmente belli, che, eh, insomma. Questa è Farfalla di Fuoco che ha vinto il premio di quest'anno, 8 milioni prima in tutto il mondo, attraverso, attraverso la selezione di tanti artisti mondiali. E questa Farfalla di Fuoco è dedicata a Frida Kahlo, perché è una grande donna. Infatti, in te Frida palpita questo questa, quest amore, in te... Il, si strugge il cuore di fiamme di, di, di, di, ro, di rosso purpureo. Um, poi vediamo un po' gli altri. Va, diciamo cade, ma tutto, ma tutto cade, ma sì, no, tutto, no, tutto, no, tutto, tutto si riprende: tutto tutto si riprende. Allora, partiamo con la zia Bettina. Diciamo un po' di zia Bettina, che sarebbe questa. Zia Bettina sì. è una rivisitazione di. Delle, mie, delle cose che mi raccontava e delle canzoni che mi cantava prima di addormentarmi zia Bettina zia Bettina è come una nonna perché poi io non ho avuto i eh, nonni perché mamma è rimasta orfana presto e quindi ci, ci siamo molto affezionati a questa zia è una famiglia molto, molto come devo dire, che ha, che ha aiutato tanti personaggi ha aiutato Caruso, ha aiutato Sofia Loren ha aiutato anche Gennaro Canavacciolo, l'artista, Gennaro Canavacciolo, sì sì, il trasformista. Va bene, ora vi dico un pochettino la poesia in modo leggera e eh? non ve la voglio allungare molto perché sono molto sintetica delle mie cose, non voglio tediare le persone. Allora, zia Bettina mh, ha conosciuto Caruso nella casa nostra. Di, la, di, di, Na, di Napoli, dei miei parenti che sono i parenti miei proprio stretti panetti perché io sono Petrarca pure la, la discendenza di Petrarca è anche molto, devo dire, insigne ehm, anche discendiamo dal Petrarca mm -hmm. da parte di papà da parte di mamma, panetti allora, zia Bettina e Caruso ritratto Mi di mia zia Bettina danzata del grande tenore Enrico Cattcaruso, di cui Dalla ha scritto la canzone ispirandosi, a... ispirandosi quando è attraccato a Sorrento alla del Vittoria, gli hanno raccontato questa storia bellissima di quest'amore, di questa.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 a Milano, adesso sta Mischia, ma ha sempre dato un, un apporto importante, quello che è stato da la... di ah, Alberto Liguoro. Sento il sindaco mi Mischia che si resta dalla foto ad Alberto. Buon Buon allora, buonasera a tutti, eh, io non sono un d'osca, però da eh, una ischera 14-15 anni, da vengo a 67, ho una pregonizzazione ultra-siciliana. Lo... Poi dopo la lunga vita di Gesù, cambia di male cioè, adesso sono proprio la residente, poi gli uomini che sono vostro compatriota, eh, con Pruno, che eh, si deve dire, eh, abbiamo fatto mille cose insieme anche a Milano abbiamo fatto una... anche per sì, strada sì, delle recite delle cose bellissime uno sì, eh, sì. è... tra l'altro ho fatto una del mio libro eh, sì, è il siamo, per, prima che si fatto per grazia prima del terremoto che si chiama Nuova oh. perché a Nuova nel 43 c'è un gravissimo fatto di eh, eh, diciamo di dei tedeschi contro l'italiano per cui per un ufficiale tedesco che in la scala ad furono uccidati 10 ufficiali italiani tra cui eh, e quindi questa cosa poi è stata molte volte ricordata recentemente eh, a Nova il sindaco ha inaugurato una un ragazzo di 16 anni di cui non si sapeva niente si è saputo solamente dopo dopo, 70, dopo 78 anni si è saputo che questo ragazzo di 16 anni era stato ucciso in quelle circostanze a nove, cioè. allora questa cosa mi ha particolarmente colpito e con se ho scritto una poesia adesso che la dico vi faccio perdere due minuti però non ci credo perché questa è una cosa questa è un allora, il ragazzo si chiama Giuseppe De Luca, ucciso a Nola il 10 settembre 1943 dall'opportunità delle armi e dall'oscurità di menti fanatiche. Nel mondo dei morti c'era un'altra età in cui ritirarsi, ma lui amava fare tanti. Nel mondo dei morti eravamo felici senza bisogno di esserlo. Nel mondo dei morti ci conosciamo dalla morte dei tempi. Nel mondo dei morti non abbiamo anni, ma attimi. Nel mondo dei morti sappiamo di non essere morti, ma non lo ricordiamo quando viviamo. Nel mondo dei morti c'è un mondo segreto di antiche foreste, dove si incontrano le anime, ma in un altro mondo, e nessuno lo sa. Nel mondo dei morti, te lo avevo detto, sospeso tra un cane, un treno, un campo di fiori pieno di sole, un credo le braccia aperte pronte ad accogliere verso le quali correrai, mi riferisco a questo giovane eh, ragazzo, e tra la carezza di un soffio di vento insieme a quella di un tenero rame calente, di minuti a grappoli appena sbocciate, ritroverai il soffio di tale dei tuoi primi vagiti, e quello mai più dimenticherai. Mentre la tua vita non ha ancora cominciato a giocare col destino, il destino già gioca con la. Pasqua, ogni anno nasci e muori, poi risorgi, Cristo, Dio padre e figlio, mio fratello, sei qui tra noi, presenza di speranza, in mezzo a questo incendio d'odio infame. Sei come un fiore che nasce anche là tra le croci. In mezzo ai sassi, tra i rovi d'una vita esasperata, sento il nuovo profumo d'un amore e sul cammino verso un'altra meta sembra più tollerabile il calvario. Liga Sarac-Lapirska, Notre-Dame de Paris.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 di settembre gir da fu del pa impattito to scorta martoriarmi con la mia. E tu, il film di quel dolore, andavi a sperperare la tua pace. T'ho vista, come sempre un film di fiori, lo sguardo aguzzo, spacciatamente trasparente, carta velina che copriva la tua ansia. Ti udivo. Sono vissuti anatemi, precettori di suoli molesti, il pianto di un presente che ti pareva non aver mai fine. Ho consumato le suole delle scarpe, la vista guzza, precettori di suoli molesti, mentre il divino, rente, Le che si a montare, con me su rock and roll del sesso, ma mi di dirimando, le dice son sono cinquanta, cinquanta. All'una Luna Park, ruota multicolore in tondo tra celeste e l'indaco, se lì scomodo a due cuscini, e cielo sopra, ai piedi, la terra incerta al termine del giro, e tanti bimbi a svolazzarti intorno, e tante coppie con riso sulle labbra, e donne con un fiore rosso in mano, e maschi senza fretta di vista. la mia ieri, ventaglio di illusione, non mostra la mia immagine, prendi te la festa nemmeno è cominciata, nessuno torna indietro dal suo passato. Io